Buongiorno amici, scusate per il tono della mia voce ma sono molto triste e molto incazzato stamattina, quindi è entrata la volpe nel pollaio, ha fatto una strage, adesso vi faccio vedere quello che è rimasto. In questo video non vi farò vedere le carcasse di animali morti, li ho già raccolti, quelli che ho trovato, vi farò vedere soltanto da dove è entrata la volpe, da dove ha provato a entrare e i danni che ha fatto quindi serve magari a qualcun altro che ha un pollaio così casalingo come il mio per valutare dove intervenire per rafforzare la rete. Io ho già fatto un giro di doppia rete nella parte bassa due anni fa, questo è il terzo attacco che ho, qui guardate ho provato a scavare ma non è riuscita a passare perché la seconda rete, la seconda rete è a 25 cm 30 cm sottoterra quindi me l'ero studiata bene questa mattina verso le 6 e mezza 7 e mezza gli ho sentito il cane abbaiare il cane in casa con noi ma avendo i gatti lei abbaia spesso quindi non ci siamo preoccupati io ho l'apertura del pollaio quella lì automatica è impostata alle 6 e mezza quando ci sono i primi raggi di sole insomma li è libero e si vede che la volpe ha atteso è entrata quando loro si sono liberate, quindi ho fatto una strage. E, in questi sacchi neri ho già raccolto le carcasse di quello che ho, che ho trovato. Io avevo sei galline, una nera e cinque bianche. La nera, poverina, non l'ho proprio trovata. Ci sono le prime a terra, tracce di sangue, si vede che la volpe se le è portate via. Delle altre cinque bianche... Una l'ho trovata viva ma spaventatissima qui dentro il ricovero notturno, pensavo fosse morta invece sta bene però è traumatizzata e quattro le ho trovate a pezzi. Adesso devo ancora pulire, sono un paio d'ore che lavoro perché ho rafforzato tutto quello che potevo rafforzare. Abbiamo fracce di sangue, uova, il poverino è quello che è rimasto di loro, vi faccio vedere l'ultima che è rimasta. E' è così da stamattina, dove vado io le vado dalla parte opposta, è terrorizzata non ha toccato né acqua né cibo è un disastro adesso pulisco metto ancora della cenere di legna e ricominciamo adesso le prossime galline saranno disponibili da metà febbraio in poi quindi è così è la terza volta, vi dico che è uno spettacolo veramente terribile da vedere. Niente, terrorizzato, poverino. E la rabbia è verso me stesso, ovviamente, perché non sono riuscito a proteggerle abbastanza. Sono due ore che lavoro per rinforzare la rete, poverina lei è lì un angolo spaventatissimo non so neanche se, se passa la notte ehi Poverino. la la volpa è entrata da un buchetto qui adesso ho messo già la doppia rete si erano allargate 3-4 maglie della rete e da dove entravano i gatti poi me ne sono accorto dopo e da lì è entrata e poi da lì è uscita probabilmente quella gallina nera in bocca adesso finisco ancora di, di fissare bene la rete così ok ho dato una pulita ho passato dove potevo ho messo la cenere ovunque cenere della, della, della legna anche dentro ho dato una pulita così. Ora spero che l'ultima gallina rimasta sopravviva, e come dicevo le prossime galline ho chiamato i vivai, le vendono da metà febbraio in poi, quindi vedo se il vicino me ne vende un paio, almeno vado avanti con la produzione e poi le integrerò. Niente, Video veloce, Portate pazienza, oggi è così. Né? Buona giornata.